Buonasera, buonasera a tutti. E ci troviamo questa sera a parlare in questi dialoghi che riguardano le sfide e i dilemmi dell'azione umanitaria, i dialoghi di medici senza frontiere, a parlare dell'Etiopia, una, una, guerra, una guerra civile che ha portato molte sofferenze, ma soprattutto è il titolo dell'incontro di questa sera, tra guerra civile e insicurezza alimentare. Una, delle tante guerre dimenticate o oscurate che ci sono nel nostro pianeta, e in questo momento in particolare si parla di guerra da tutt'altra parte, ma questa è una guerra che va avanti dal 4 di novembre del, del 2020 e anche se ci sono stati eh, molti, molti passi avanti anche sulla, sulla strada della pace, eh, è sempre forte la tensione e soprattutto forte la, la sofferenza, soprattutto per per il cibo per, per un blocco agli aiuti umanitari che va avanti da tempo che si allenta ogni tanto ma che sta causando molte sofferenze ma il problema è che non c'è accesso per i media in questa zona e quindi oggi con, con le persone che hanno accettato di partecipare a questi dialoghi proveremo a capire meglio che cosa sta succedendo in questa parte dell'Africa che potrebbe essere il corno la perla dell'Africa Purtroppo tanti conflitti, tante, tante sofferenze la, la reelegano sempre eh, come al gioco dell'occhio, sembra che stia ripartendo poi torna al punto di partenza con delle altissime sofferenze in termini di, di vite umane. Saluto i nostri interlocutori che sono il ministro Giuseppe Mistretta che è vice direttore generale eh, della, della Farnesina e Direttore centrale per l'Africa subsahariana, poi il dottor Mario Zappacosta. Qui probabilmente sbaglierò la definizione, ma lui è Senior Economist e Team Leader Global Information e Early Warning System della FAO, quindi la FAO, l'ONU, quella che si occupa dell'alimentazione. Della lo sapete molto bene. E poi abbiamo con, me, con noi Tommaso Santo, che è operatore umanitario di medici senza frontiere che porta una testimonianza proprio dal campo eh, io porrò una serie di, di, di domande cercando di uscire un po dall'ambito accademico senza guardare troppo al minutaggio della risposta insomma cercherò magari di, di, di invitarvi a non essere troppo lunghi ovviamente dialogheremo per circa un'ora poi dopo lasciamo lo spazio Ovviamente, anche a, alle domande delle persone che ci stanno seguendo, e io comincio subito con, con il ministro Giuseppe Mistretta, c'è stata una, una missione diplomatica del nostro ministro degli Esteri di Maio nel corno, si è appena conclusa, quindi gli chiedo subito qual è la situazione dal punto di vista diplomatico, come si sta evolvendo, anche perché sappiamo che alla fine di marzo è stata dichiarata una tregua, adesso. Nuovo, il Premier Abi ha detto che sono pronti per, per partire i colloqui, ma insomma, tre mesi per, per arrivare poi a, un, a dei colloqui sono tanti. Cosa sta succedendo e quali sono eh, gli sviluppi diplomatici che sono prevedibili? Che vede la Farnesina? Va bene, buonasera dottor Lambruschi e buonasera a chi ci sta ascoltando. Eh, naturalmente, io immagino di rivolgermi per lo più a. Eh, personale, medici di Medesense Sans Frontier e, e, e appunto che questa non è un'intervista ma è una chiacchierata, è un dialogo fra amici, diciamo da cerchia di amici che lavorano insieme più o meno con gli stessi scopi cioè di portare pace e stabilità nelle aree critiche del pace salute e stabilità nelle aree critiche del mondo allora ehm, beh, noi abbiamo pensato a questa visita del ministro molto approfonditamente prima quando, nella fase organizzativa perché da un lato l'Italia naturalmente non può stare a osservare una situazione così preoccupante come quella che si è avuta in Etiopia e che si continua ad avere in Etiopia dall'altro eh, il timing della visita è importante perché certamente un anno fa o sei mesi fa che proprio eravamo nel mezzo della guerra eh, non sarebbe stato opportuno farla. Adesso sì quello che tutti abbiamo riscontrato da qui e anche dall'ambasciata di Sabeba è che si è aperta quella che si chiama in gergo diplomatico una finestra di opportunità, cioè col fatto che sì, permangono delle tensioni ma sono minori, non c'è una guerra diciamo dello stesso livello dell'anno scorso, di come ci trovavamo a questi mesi dell'anno scorso, in questi giorni dell'anno scorso e eh, si fanno plurime dichiarazioni di volontà di superare il conflitto e quindi di aprire la porta al dialogo, beh, questo era proprio il momento di cercare di sfruttare questa apertura eh, queste reciproche aperture e quindi di dare anche il nostro contributo chiaramente in questo senso va interpretata la visita del ministro che è durata un giorno e mezzo diciamo ha visto tutte le maggiori autorità del paese e e eh, era volta proprio a incoraggiare ulteriormente verso la cessazione definitiva delle ostilità, verso la ripresa, l'apertura la di un negoziato formale con i contendenti. E, e sono tanti, cioè i contendenti non sono solamente il Tigray Liberation Front o il TPLF, eh, come, come dirsi voglia, ma cioè, ci sono gli Oromo Liberation Army in Oromia ci sono i Fano che è una milizia amara e qui e là poi ci sono anche delle, delle guerriglie insomma delle instabilità locali per esempio nella zona del Benishangul Gumus che è alla frontiera col Sudan vicino alla diga GERD che, che l'Etiopia sta costruendo sul Nilo e, e, e quindi... Eh, Oltretutto, naturalmente, e questo forse è quello che vi riguarda di più o che vi interessa di più, continuare a eh, sostenere la necessità che questi aiuti umanitari fluiscano con più rapidità. e, e, e Poi non si tratta solo di aiuti umanitari, eh, perché eh, gli aiuti umanitari sicuramente anche lì abbiamo un miglioramento. Eh, C'è senz'altro un deflusso di camion che portano aiuti migliore negli ultimi tempi per lo stesso riconoscimento di alcune organizzazioni operanti eh, prima di tutto appunto il World Food Program e altre agenzie delle Nazioni Unite le quali però non sempre poi possono accedere a tutti i territori eh, che sono stati eh, sede del conflitto. Ehm... Questa è, situazione è in miglioramento, ma dicevo non si tratta solo dell'afflusso dei generi alimentari o insomma, delle generi di prima necessità, perché quello che in alcune zone, soprattutto in Tigrai, si verifica è che manca l'elettricità, mancano dei servizi, servizi finanziari, servizi bancari, non c'è liquidità e quindi mh, è difficile vivere, Insomma, sappiamo quello che è successo. E, e, su, quando parliamo appunto di accesso umanitario dobbiamo un po' allargare il discorso anche a queste realtà ulteriori. Eh, a fianco a, questa, a queste richieste, che poi tra l'altro vanno in parallelo con le richieste europee, perché anche l'Europa chiede le stesse cose, eh, e le chiede anche eh, i mediatori, noi sappiamo che ci sono dei mediatori internazionali, uno è Basangio per l'African Union, l'altro è Kenyatta, che poi sembra al momento quello più seguito, quello più accreditato per cercare di ottenere questo negoziato complessivo. Poi c'è questa inviata rappresentante speciale dell'Unione Europea Weber, che è una tedesca, e, e, e c'è anche un ruolo degli Stati Uniti. C'è stato un inviato speciale, un rappresentante speciale che si chiamava Satterfield, adesso si è pensionato credo, cioè comunque non è più lui e si sta aspettando un nuovo nominativo, appunto, una nuova persona, un nuovo diplomatico da parte degli Stati Uniti. Tutti chiediamo più o meno le stesse cose, e queste cose che vi ho detto, incluso anche il ritiro definitivo di tutte le truppe eritree. Per finire questo quadro d'insieme eh, abbiamo parlato della finestra di opportunità, abbiamo parlato del fatto che il ministro è andato a sostenerla, questa finestra di opportunità, naturalmente, proprio perché l'Italia ha un ruolo speciale in Etiopia e che è riconosciuto poi dagli stessi etiopici. Eh. Quindi questo eh, è importante, non ce lo accreditiamo da soli, ma eh, ci viene riconosciuto e ci viene anche riconosciuto un po' un ruolo di... Eh, Advocacy, come si dice in inglese, cioè di, di, di, di spiegare bene le cose anche in ambito europeo, senza eccessivi pregiudizi e senza gente nascoste che invece hanno altri nuovi attori nel continente. E, permangono però appunto delle, delle difficoltà, abbiamo detto la finestra di opportunità, però è chiaro che si lavora su una lama di coltello, perché eh, se le cose invece non andassero bene si potrebbe avere il rischio di una riapertura di questo conflitto su varie eh, vari dinamiche, perché c'è una dinamica di tensioni crescenti fra il Tigray e l'Eritrea, c'è un'insoddisfazione crescente eh, degli Amara, soprattutto espresso da questa milizia un po' il transista che, sono, che viene chiamata Fano, ehm, perché invece loro hanno interesse, avevano interesse alla prosecuzione della guerra verso il Tigray per riconquistare determinati territori che loro, soprattutto nel West Tigray, che sono stati infatti occupati per la più gran parte durante le operazioni belliche. E c'è una grande insoddisfazione diffusa degli stessi Oromo, eh, a, che poi operano attraverso questo fronte, eh, l'Oromo Liberation Army, eh, in tutto il territorio dell'Oromia, un po' a macchia di leopardo, cioè non è che sia un territorio... Uh, coeso, e, e uniforme, quello che hanno uh, sotto il loro controllo. Sono piccoli centri, piccole strade o anche grandi strade, talora anche vicino alla capitale Addis Abeba. La cosa curiosa, e qui finirei questa mia prima presentazione, ammesso che appunto focalizzi quello che voi immaginavate che io dicessi, la cosa curiosa è che se poi si va a Addis Abeba, dove noi siamo stati peraltro perché gli incontri si sono svolti a di ma uno non ha proprio la percezione di questa guerra la vita di questa guerra anche se oggi è a bassa intensità la vita prosegue in modo relativamente tranquillo ehm, con le stesse dinamiche del periodo precedente se non addirittura eh, ancora di più cioè quindi con gente che esce che va a cena, che si sposa, che fa sposalizi, matrimoni pieni di invitati eh, hotel che hanno businessmen già prenotati per il prossimo mese quindi è una situazione traffico per le strade, quindi è una situazione veramente un po' strana che ci fa forse che ci porta anche al di là del di Addis Abeba, cioè eh, al di là de dell'Etiopia oggi si verifica, e questa è una mia considerazione da abitante dell'Africa per tanto tempo, perché come alcuni sanno, senz'altro il dottor Lambruschi lo sa io sono stato in Africa ho servito la Farnesina in varie sedi africane è un fenomeno che si sta ripetendo cioè che dalla capitale si governa la capitale quindi è come un grande un super sindaco sono tutti super sindaci delle capitali e poi il territorio purtroppo si perde soprattutto in quegli stati che sono più grandi, che sono più vasti, che quindi è più difficile controllare tutto il territorio del paese. E Questo è un po' quello che si sta verificando in Etiopia. Speriamo che si torni alla pace, e alla stabilità. Noi questo siamo andati a fare, questo il ministro è andato a chiedere e ad affermare durante i suoi incontri. Io mi fermerei qui per questo, per questa fase. Grazie. Grazie a lei eh, ministro. E passerei allora al, al dottor Zappacosta eh, si parla appunto diceva anche il ministro di questo blocco che c'è stato con un blocco che funziona a singhiozzo probabilmente con gli aiuti che entrano però ecco il problema eh, della, della fame nel, nel Tigray è anche precedente un po' a questo, a questo conflitto c'era già un problema di, di malnutrizione siamo comunque in una zona che è stata colpita da una pesante carestia e questa carestia è cominciata ormai prima della guerra. Credo che fosse il raccolto precedente alla guerra, se non sbaglio. Ecco. E quindi la situazione che, che avete trovato, che, che, com'è in questo momento? C'è davvero questa, questa forte allarme alimentare e, in, e dipende anche perché poi la, la, molto spesso. La si fa passare come dipendente dalla, dalla, dalla, dalla crisi ucraina, questa crisi. Ma insomma, mi pare che le due cose viaggino sicuramente, eh, come dire, diventa una tempesta perfetta se manca il grano dell'Ucraina. Però c'è un problema. Ecco, qual è il quadro che avete voi dalla FAO? Sì, buonasera a tutti. Diciamo che il quadro in generale per l'Etiopia è sicuramente un quadro che ci ci preoccupa, ci preoccupa molto. Diciamo di fatti l'Etiopia ha qualificato diciamo, con i criteri eh, in un rapporto che noi mh, pubblichiamo ogni tre mesi con il World Food Program, eh, dove mettiamo eh, in, diciamo, in chiaro quali sono gli hunger hotspot, quindi i punti caldi, diciamo per problemi di insicurezza alimentare e l'Etiopia diciamo che negli ultimi due anni è sempre stata lì per ragioni diverse infatti l'insicurezza alimentare nel paese è il risultato di varie cause una sicuramente è da fine del 2020 come dicevamo è la guerra in Tigray che come diceva eh, il dottor Lambruschi il problema di insicurezza alimentare in Tigray è un qualcosa che nasce molto prima della guerra, perché è una zona in cui le piogge, su cui si basa essenzialmente il raccolto, sono diciamo, due anni su tre, sono sfavorevoli e quindi portano a dei raccolti inferiori alle aspettative e quindi creano difficoltà di approvvigionamento. Uh, da che c'è stata la guerra? Ci sono create tutta una serie di problemi nel Tigray in quanto parliamo di due milioni e mezzo di sfollati e quindi quando la gente incomincia a muoversi uh, questo crea un problema serio in agricoltura, l'agricoltura diciamo, non segue chi si sposta e quindi i campi vengono lasciati indietro, a volte abbandonati, a volte diciamo, i, le coltivazioni non sono seguite tecnicamente come dovrebbero essere e quindi questo porte, porta necessariamente a un calo di produzione. L'ultimo raccolto si parla di un calo di produzione del 60% rispetto alla media che eh, ci, insomma, ci dice tanto, quindi eh, sicuramente eh, c'è stato un, un problema proprio di offerta alimentare nei mercati locali poi ci sono le altre cause eh, come si diceva la guerra in Ucraina sta creando altre tensioni perché l'Etiopia è un paese che importa eh, parte dei cereali di cui ha bisogno, in particolare eh, importa frumento e una buona quota, circa il 60% del frumento che importa viene dalla zona ora colpita dalla guerra e sicuramente diciamo ci saranno altri produttori, altri paesi che copriranno la quota mancante da parte dell'Ucraina, ma ovviamente questo sarà a prezzi molto più alti. E di fatti i prezzi in Etiopia, i prezzi degli alimenti sono alle stelle, in molti mercati sono duplicati, triplicati nel giro di, di un anno e questo ovviamente crea una serie di problemi di accesso al cibo, specialmente direi nei centri urbani. E poi diciamo la preoccupazione che abbiamo noi in FAO è l'effetto sull'agricoltura e quindi sulla sicurezza alimentare che eh, viene scatenato dall'aumento del prezzo dell'energia, quindi prezzo dell'energia, prezzo dei combustibili, noi sappiamo che l'agricoltura è un settore che utilizza moltissimo combustibili ed energia in generale e anche l'effetto del degli alti prezzi dell'energia sul, sul costo dei fertilizzanti diciamo non tutti sanno appunto che i fertilizzanti specialmente quelli a base azotata sono un prodotto energetico cioè si utilizza praticamente una scarica elettrica per fissare l'azoto e eh, quindi quando l'energia è cara i fertilizzanti sono cari e di fatto un, diciamo, unito al problema dell'energia dei prezzi dell'energia alle stelle alle sanzioni con la russia che è uno dei principali esportatori di fertilizzanti sia azotati potassici che fosforo eh, i prezzi dei fertilizzanti sono altissimi sono a livelli record e questo già eh, sta avendo un impatto sulle coltivazioni che sono in essere adesso e quindi che saranno raccolte da qui a fine anno quindi la fao in etiopia ma anche in altri paesi eh, si attende dei cali di produzione dovuti a o dei cali di rendimento dovuti a un minor tasso di fertilizzazione. E anche nei casi in cui i, diciamo, gli agricoltori riescano a approvvigionarsi, a comprare una, una sufficiente quantità di fertilizzanti, sicuramente questo avrà un impatto sui costi di produzione che si, si rifletterà su, sui prezzi, sui prezzi dei prodotti alimentari che già sono. A livelli record quindi probabili ulteriori rincari che eh, renderebbero diciamo inaccessibile il cibo per grandi frange delle popolazioni diciamo che giusto per rendere la situazione ancora più complessa in etiopia eh, e che, che forse tra la guerra in ucraina e la guerra in tigrai se ne parla non a sufficienza eh, si sta parlando sempre di più, per fortuna, eh, per sensibilizzare l'opinione pubblica i paesi donanti che parti del corno d'Africa, quindi il sud-est sud, eh, sud dell'Etiopia, parte del Kenya e della Somalia, stanno per confrontarsi diciamo, con la quarta stagione secca, che è un, diciamo, un fenomeno meteorologico che non succedeva, forse non è mai successo. Quindi praticamente ci sono delle aree pastorali dove ha piovuto poco e male da fine 2020. E quindi come sappiamo, nelle aree pastorali, quando non si riesce tra una stagione secca e l'altra, con quelle poche piogge, ad avere un minimo di rigenerazione delle risorse pastorali, dei degli arbusti, ovviamente si ha un impatto terribile su, sul bestiame, eh, si parla che nel, solamente nel 2022 siano morti intorno a 2 milioni e mezzi di capi tra bovini, ovini e caprini e ovviamente questo è anche un problema diciamo per poi risollevarsi, cioè sappiamo che è un problema diciamo di tipo agricolo, quando si ha una stagione persa per colpa di piogge cattive diciamo tecnicamente sarebbe sufficiente che tornino le piogge, le piogge che siano disponibili eh, i semi e si ritorna alla vita per eh, il settore dell'allevamento il settore eh, pastorale la situazione è molto più complessa perché una volta che si sono persi gli animali che i greggi hanno il numero diciamo del, degli animali è crollato per ritornare ad avere una certa disponibilità di carne e di latte si ha bisogno di alcuni anni, 4, 5, 6, quindi diciamo che una volta che si colpisce il settore pastorale, le comunità, le famiglie, poi anche se le, diciamo, le condizioni migliorano, eh, bisogna aspettarsi diciamo, un lungo periodo e una necessità di sostegno negli anni affinché Diciamo le, la situazione possa tornare alla normalità. Quindi diciamo che in generale la situazione è complessa, e difficile, parte dal Tigray e si estende al resto del paese. Eh, prima di concludere vorrei dire diciamo, alcuni dati che purtroppo eh, si riferiscono a fine 2021, parliamo di 18 milioni di persone che sono catalogate come eh, severamente Uh, insicure dal punto di vista alimentare, quindi parliamo intorno a un 15% della popolazione. Però questo numero diciamo, nazionale nasconde delle percentuali molto più alte a livello locale. Infatti in Tigrai, solo in Tigrai si parla di sopra i 5 milioni di persone, 5 ,2 milioni, 2, che sono intorno al 90% della popolazione. Purtroppo questi numeri risalgono a fine del 2021, dal, da quel momento non sono state fatte stime nuove. Diciamo che, come in tutti i paesi, ma forse in Etiopia ancora di più, eh, i dati di sicurezza alimentare sono altamente politicizzati e diciamo, anche il rilascio di queste informazioni diventa un processo molto lungo perché diciamo, si parte dal punto di vista tecnico e poi si, si passa attraverso tutta una serie potete immaginare di filtri eh, di tipo politico diplomatico affinché poi il risultato finale diciamo non crei troppo, troppo, troppe tensioni e quindi ultime analisi risalgono solamente al 2021 eh, noi immaginiamo che probabilmente la situazione è peggiorata negli ultimi mesi è difficile dire di quanto ma probabilmente questi 18 milioni che pensavamo erano all'inizio, diciamo, posto che probabilmente in alcune zone del Tigrai con eh, la tregua di marzo e l'accesso migliore da, dal punto di vista umanitario qualcosa sia migliorato, la parte della siccità nel sud e sud-est può essere che, diciamo, crea un, un bilancio ancora più negativo, ma, diciamo, questi sono come dire, una valutazione estremamente qualitativa e andrebbe, diciamo, fatto un'analisi un molto più dettagliata che speriamo si farà nei prossimi mesi. Io mi fermerei qui e passerei di nuovo la parola a Paolo. Grazie, grazie dottor Zappacosta. Veniamo adesso all'aspetto sanitario per proseguire questo, questo, questo quadro quadro già drammatico di suo dal punto di vista alimentare, come diceva il dottor Zappacosta. Tommaso, Tommaso Santo è operatore umanitario di Medici Senza Frontiere, Medici Senza Frontiere sapete, ha pagato un prezzo altissimo per la sua presenza, è rimasta nelle zone di conflitto, poi è stata mandata via, poi è, è, è tornata quando parlo del prezzo sapete bene che mi riferisco ai tre operatori che sono, che sono morti l'anno scorso a giugno. Ecco, Tommaso, com'è la situazione in questo momento dal punto di vista sanitario? Perché appunto questa è una guerra, non essendoci accesso diretto dei media, è una guerra che fin dall'inizio si è combattuta sulla propaganda, ci sono delle, delle le segnazioni molto forti, delle denunce che vengono fatte, che, che pervengono anche sui social, per esempio dalle, dalla TV della, del Tigray, che fanno vedere come ci siano degli ospedali che hanno rinunciato a curare determinati tipi di, di pazienti, quindi proprio per mancanza di medicine, mancanza anche di, di strumentazione sanitaria per questo blocco. Volevo, volevo chiedere com'era sul campo la situazione dal vostro punto di vista. Ok, Grazie Paolo, eh, buonasera a tutti, io sono Tommaso Santo e sono paratore umanitario di MSF e coordinavo la risposta all'emergenza di, di Medicenza frontiere nel Tigray l'anno scorso, esattamente un anno fa. Eh, come appunto ha accennato Paolo, eh, eravamo, eravamo presenti fino a giugno dell'anno scorso nel Tigray. Operavamo in sostegno ehm, agli ospedali di Aksum, agli ospedali di Adigrat, Machele, eh, Scire e Shiraro e poi eh, per le tragiche circostanze che ha citato Paolo eh, siamo, siamo stati costretti a lasciare, a lasciare il Tigray perché non c'erano più le condizioni appunto, di sicurezza per operare. E quindi in questo momento Medici Senza Frontiere è comunque presente in Etiopia, opera nella regione di Afar. Eh, opera nel Somali region eh, opera nella regione di Gambela e opera nel, nella regione che si chiama SNNPR che è Southern Nation Nationality e eh, People Region eh, quindi operiamo in quattro in quattro regioni con molte difficoltà che avete menzionato anche che hanno menzionato anche i relatori prima di me eh, cosa vediamo? Io un po' eh, rinforzerei appunto quello che è già stato detto eh, sulla crisi nutrizionale e sull'impatto che questo ha eh, sulla salute. Eh, al giorno d'oggi ehm, quello che vediamo noi negli ospedali che supportiamo è un aumento delle... Eh, delle consulte per motivi di malnutrizione fino a quattro volte eh, rispetto diciamo, alla media eh, degli ultimi anni, nello stesso periodo. Quindi vuol dire che è una crisi eh, molto acuta, è una crisi molto acuta che colpisce ovviamente le persone più vulnerabili, in primo luogo i bambini e eh, vediamo anche molte morti eh, nelle nostre strutture, morti che avvengono appunto fra, eh, nelle prime 48 ore perché la gente è costretta a, ad arrivare all'ospedale eh, diciamo eh, autonomamente quindi non c'è un sistema di un referral system un sistema di, di ambulanze che appunto trasferisce il paziente dal primo al secondo livello a seconda della gravità quello che succede nella maggior parte delle parti del mondo, in Etiopia, eh, perlomeno in alcune regioni non succede più e quindi i pazienti arrivando autonomamente all'ospedale arrivano troppo tardi e è molto tardi per curarli, quindi abbiamo una grande mortalità nelle strutture eh, che supportiamo. Questa crisi, volevo sottolineare che eh, dal punto di vista medico umanitario è una crisi sicuramente multifattoriale, eh, sono parzialmente d'accordo con il fatto che eh, ovviamente eh, la guerra in Ucraina ha un certo impatto, eh, però ci sono anche altri fattori, eh, immagino il fattore climatico, eh, immagino il fattore delle ripetute eh, siccità che stanno colpendo tutto il corno d'Africa, eh, che hanno un impatto devastante sul, su, sulla popolazione sulla salute della popolazione, in più il conflitto che sta toccando, come è stato detto, non solo il Tigray, ma anche varie regioni dell'Etiopia, ovviamente riduce ancora di più quello che è l'accesso alla salute e alle strutture di salute della gente. Quindi, nelle regioni in cui operiamo, faccio un esempio: in Afar region sono funzionali solo il 20% delle strutture di salute. Questo perché? Eh, perché alcune strutture sono state distrutte dal conflitto e saccheggiate dalle parti in conflitto altre strutture non hanno il materiale semplicemente per funzionare finché potevamo essere là, potevamo aiutare, avevamo accesso a quelle strutture e cercavamo di mandare eh, più medicinali e personale possibile però ora in alcune parti non c'è più possibile ed altre strutture non sono funzionali semplicemente perché non c'è il personale il personale ha abbandonato le strutture di primo e secondo livello eh, per vari fattori, tra, tra cui l'insicurezza, a parte il sistema burocratico-amministrativo eh, che è un po' collassato per il conflitto, proprio per la sicurezza, cioè è difficile eh, appunto trovare medici, infermieri, personale sanitario che voglia lavorare in queste strutture. Quindi la situazione è, è molto, molto molto drammatica, e cosa facciamo noi Medici Senza Frontiere nello specifico nelle aree dove, dove lavoriamo? Eh, nella, nella Far Region eh, sosteniamo un grande ospedale e eh, ci, ci, ci focalizziamo appunto sulla, sul programma nutrizionale infantile, eh, poi eh, nella Somali Region invece abbiamo. Eh, abbiamo appena fatto una campagna di vaccinazione contro il morbillo, vaccinando più di 7.000 bambini eh, fra, fra i 9 e i 59 mesi e eh, ciononostante vediamo le cause anche medico-sanitarie di de, de, de, de una delle siccità più forti che sta colpendo le regioni degli ultimi 40 anni e eh, ne, invece nella regione SNNPR. Eh, sosteniamo eh, i programmi di, eh, di trattamento delle acque e di potabilizzazione delle acque per appunto rendere disponibile l'acqua, che è un bene, come immaginate, eh, abbastanza scarso in queste zone dove operiamo. Per ultimo, nella zona della regione di Gambela, eh, abbiamo, siamo riusciti ad aprire eh, a riaprire i nostri programmi le nostre attività nel marzo eh, di quest'anno, dopo una lunga sospensione e eh, siamo riusciti appunto a riprendere il supporto eh, nelle attività di emergency room, maternità, eh, salute riproduttiva e solo da, da, io ho i dati purtroppo da marzo ad aprile eh, abbiamo fatto tipo 12.000 consulte in un mese e mezzo, quindi ci sono bisogni eh, incredibili, un'altissima mortalità e eh, una mancanza di personale eh, medico. In più a, a una, diciamo, una mancanza di funzionalità della maggior parte delle strutture di salute, che prima, invece, eh, prima del conflitto eh, funzionava. Eh, Anch'io mi fermerei qua per, per, per questa prima parte. Ministro Mistretta, il quadro, insomma, che abbiamo, abbiamo ascoltato, lei, ovviamente, lo conosceva e lo conosce. Però, eh, la, la prima cosa che, che le chiedo è è possibile un intervento più forte anche da parte dell'Italia, dell dell'Unione dell Europea sia in termini di, di sensibilizzazione oltre che in termini di pacificazione ma anche in termini proprio di, di, di, di advocacy insomma perché eh, al di là delle questioni politiche e geopolitiche c'è davvero una, un, io credo che sia probabilmente la crisi umanitaria in questo momento più forte, non voglio Usare termini globali, ma sicuramente in Africa, Questo, soprattutto dal punto di vista prospettico, perché come diceva il dottor Zappacosta qui, c'è una tempesta perfetta, insomma, il conflitto in, in Tigray e i vari conflitti che ci sono in Etiopia, poi la questione della, della carestia, della, della siccità, più la questione del, del grano ucraino, insomma, tutto si sta sommando. La domanda classica in questi casi è: che fare, che facciamo? Perché, come diceva lei, noi. Nel corno d'Africa abbiamo un rapporto privilegiato e in questo momento probabilmente non abbiamo un'agenda nascosta, come, come appunto diceva lei prima, ma non ce l'abbiamo mai avuto da un po' di anni, credo. Bene, eh, grazie. Io permetto che non, non sono un esperto di cooperazione, cioè servirebbe che parlasse di queste cose proprio un funzionario della direzione della cooperazione, però non è che vivo su un altro pianeta, quindi un po' di cose le posso dire. È ovvio che noi siamo consapevoli di, questo, di questa tempesta perfetta e, e devo dire a onor del vero che l'aiuto umanitario sia europeo, sia italiano, eh, sia degli altri partner, perché comunque in Europa siamo 27 paesi, non è mai mancato anche nel periodo peggiore, anzi forse proprio nel periodo peggiore, eh, le forme di aiuto umanitario, gli interventi appunto a sollievo, medico, alimentare, ci sono stati e parlo di quegli interventi di emergenza che normalmente si chiamano di emergenza e che noi in genere facciamo in eh, collaborazione con le agenzie dell'ONU, appunto che sono il eh, World Food Program, che sono eh, per gli sfollati l'UNHCR, l'OIM, la FAO, eh, cioè, sono queste le agenzie che si occupano delle, delle situazioni di crisi come queste. Eh, naturalmente, certo, la guerra in Ucraina, oltre a eh, prima il Covid e poi la guerra in Etiopia, ha causato una situazione estrema. Per quello che riguarda l'Italia, io mi sono fatto dare dei dati eh, che non so se sono eh, utili appunto a questa discussione, però io ve lo dico, cioè, se, uno fa, ve li dico se uno fa il, il conteggio di tutti i progetti eh, che sono in corso della cooperazione italiana in Etiopia eh, parliamo di oltre 60 progetti in corso eh, nati diciamo di recente nell'ultimo anno da quando è scoppiato il conflitto e il totale delle risorse impiegate di 84 milioni in dono eh, e eh, in crediti di aiuto 118 milioni, cioè questo è quello che sta andando in corso cioè non è concluso in, in Etiopia eh, naturalmente la più gran parte di questi progetti sono progetti che hanno a che fare con quello che dicevamo prima, cioè con la carestia, con la siccità e con eh, gli effetti devastanti della guerra che si mischiano un po' tutti insieme. Il problema non è stato tanto quello della decisione di mandare degli aiuti che c'è in Europa, anche, anche l'Europa che pure ha un atteggiamento un po' più eh, rigido diciamo del nostro perché eh, il parere personale del rappresentante Borrell per la politica estera era stato di bloccare un po' tutti gli aiuti di cooperazione ma nonostante questo gli aiuti di eh, emergenza sono andati avanti quello che fa ECO che è la eh, direzione per l'emergenza in Europa è andato avanti da ultimo abbiamo approvato una serie di progetti anche con il nostro assenso per circa 82 milioni di euro nelle aree appunto più esposte nelle aree più eh, fragili eh, ripeto io non sono un funzionario di cooperazione quindi non so esattamente eh, quanto di questo è andato alla sanità, quanto di questo è andato al, al settore idrico o, oppure alle semplici emergenze immediate che sono quelle di allestire campi eh, e, di, e di venire in immediato sollievo delle popolazioni spollate. Però questo è l'ammontare. Eh, detto in altri termini, detto in un altro modo, noi, perché questi sono i progetti correnti, noi abbiamo finito a questo punto con un accordo che ha firmato il ministro Di Maio durante quest'ultima visita di due giorni fa. Abbiamo finito il piano triennale di cooperazione 2017-2019 firmando un accordo sui parchi agroindustriali per 22-23 milioni di euro. Questo chiude l'envelope del triennio 2017-2019 e si parla di un accordo nuovo triennale che è già definito, si tratta solo di firmarlo quando il momento sarà opportuno, naturalmente uno spera di farlo in un momento di pace e di stabilità piuttosto che in corso di conflitto, eh, perché eh, comunque è un segnale importante contribuire attraverso queste operazioni di cooperazione proprio alla pace e alla stabilità e non all'esacerbarsi del conflitto. Abbiamo un nuovo piano triennale quindi nel pipeline, nel tunnel, eh, per il periodo che doveva essere 2020-2022, adesso sarà, comincerà un po' più tardi a causa di quello che è successo, quindi sarà un triennale 2021 oppure 2022-2024. Eh, si tratta solo di trovare il momento giusto e anche gli interlocutori giusti per, eh, per firmarlo. E questi sono gli accordi strutturali, cioè gli accordi per, per, per programmi di lungo periodo, quindi che non sono proprio l'emergenza. L'emergenza va su un canale differente. Quindi questo è, è per quanto riguarda eh, l'Etiopia. Noi siamo attivi sia sul piano bilaterale, sia sul piano europeo e multilaterale, come dicevo prima, con eh, le agenzie delle Nazioni Unite. E tra l'altro abbiamo anche un ruolo di, insomma, di ascoltato in ambito Unione Africana, perché anche l'Unione Africana, dove noi abbiamo un rappresentante dedicato all'Unione Africana, eh, un, un, un nostro ambasciatore eh, permanente presso l'Unione Africana con qualità di osservatore, anche da lì arrivano richieste di progetti e, e proposte. Eh, per il corno d'Africa e per l'Etiopia. Volevo concludere questa fase dicendo una cosa in più. È vero che il conflitto e tutto quello che abbiamo detto rendono il caso dell'Etiopia un, un, un uragano perfetto, una tempesta perfetta, però è vero anche che questa stessa cosa si può dire per la Somalia, purtroppo, dove la metà della popolazione patisce gli effetti della siccità e della carestia, ehm, Veramente credo che sia anche lì una questione epocale, cioè un, un accumularsi di situazioni eh, estreme che si prolunga da tanto tempo. E eh, un po' dappertutto, anche al di là del corno d'Africa, questo problema della siccità, che tra l'altro stiamo conoscendo anche noi in Italia, eh, questo problema della siccità è un problema grosso. Eh, è un problema che certamente va affrontato insieme a tutti questi enti che ho detto, perché non è che basta da solo l'Italia a risolvere cose così grandi. Quindi si tratta di fare uno sforzo congiunto con tutte queste agenzie e tutti sono consapevoli di questa situazione, non, nessuno è ignaro. Il problema è casomai lo smistamento dell'aiuto, non è l'aiuto. L'aiuto c'è, il problema è che nelle situazioni attuali lo smistamento dell'aiuto non è talora così fluido come noi vorremmo, è una delle nostre richieste al governo etiopico. Grazie, finirei qua questa, questa parte. Grazie, torno dalla dal, dal dottor Zappacosta. Una domanda è, parte quello che, che, che abbiamo detto su questa quest allarme crescente che immaginiamo peggiorato. Cosa si può anche mettere in campo in termini... Di, di, di risposte da parte della, della popolazione si riesce a parte l'aiuto di emergenza la distribuzione di cibo a incentivare dei, dei programmi che possano riattivare in qualche modo l'agricoltura, la pastorizia pur con tutti gli handicap che lei diceva, cioè gli anni che, che, che questa carestia e questa guerra hanno fatto perdere, però ecco state già mettendo in atto dei, dei progetti eh, certo la FAO diciamo sempre eh cerca di essere attenta alle necessità di agricoltori e pastori e in questi ultimi anni eh, Intigrai eh, ha cercato di eh, sostenere intorno a un milione e mezzo di agricoltori con distribuzione di semi, vaccini e trattamenti eh, sanitari per il bestiame. Eh, questo ha avuto intorno a un costo di 30 milioni di dollari e ha dato la possibilità diciamo all'inizio di insomma all'anno scorso alle comunità locali di avere una certa produzione abbiamo detto sì è stato il 60% della media ma almeno qualcosa si è riuscito a fare grazie alla distribuzione di, di questi input ora con la tregua di marzo eh, la FAO ha visto che c'è una possibilità di sostenere la semina dei dei cereali, dei prodotti eh, che comincia eh, in questi giorni, diciamo, in questi mesi, e in particolare sostenendo eh, l'acquisto la, e la distribuzione di fertilizzanti. Quindi eh, si è, eh, si è come dire, alla ricerca di eh, intorno a 100 milioni di dollari per l'acquisto di 60.000 tonnellate di fertilizzanti da distribuire. Allo stesso tempo la nostra preoccupazione è per le aree colpite dalla siccità eh, come diceva il ministro, eh, non è solamente il sud e il sud sud est dell'Etiopia, dell ma parliamo della Somalia, quasi l'intero paese e parte delle regioni eh, aride del Kenya, dove diciamo vorrei essere come dire, smentito dai fatti in futuro, ma eh, noi siamo in una situazione, per esempio, per la Somalia, molto simile a quella che portò alla dichiarazione di una carestia nel 2011 cioè tutti gli indicatori meteorologici di mercato puntano a uno scenario simile se non peggiore quindi diciamo se non si agisce velocemente a sostegno delle popolazioni diciamo, potremmo nel giro di uno o due mesi eh, trovarci di fronte ad alcune zone eh, colpite dalla siccità eh, Potrebbero essere veramente in situazioni difficili. E infatti, la FAO, eh, anche nel sud e sud est dell'Etiopia, ha lanciato un programma per, per esempio, il trasferimento di denaro in contanti agli agricoltori. Questa diciamo può sembrare una non attività agricola, ma di fatto è molto efficace perché questa diciamo, inietta, inietta del denaro contante nelle comunità. E quindi questo uh, può avere un effetto virtuoso mettendo in movimento le economie locali e dando la possibilità agli agricoltori eh, di coltivare allo stesso tempo abbiamo un programma per esempio di acquisto degli animali che sono già emaciati eh, in cattive condizioni quindi avrebbero un bassissimo prezzo a livello di mercato addirittura non sarebbero venduti quindi la fao si fa carico dell'acquisto di questi animali in cattivo stato e in questo modo dà uh, risorse finanziarie agli agricoltori e poi allo stesso tempo con distribuzione di kit di input agricoli per uh, quelle zone in cui anche essendo pastorali c'è un certo tipo di produzione agricola. Diciamo che mh, come diceva il, il ministro uh, c'è un'intenzione un diciamo De, eh, della cooperazione bilaterale, multilaterale, di sostenere queste aree colpite dalla siccità. Eh, bisogna anche diciamo, dire che adesso eh, i fondi tendono ad andare altrove, diciamo, l'attenzione dei donanti è più eh, polarizzata in altre parti del mondo, ovviamente la guerra in Ucraina eh, la fa da padrone ed è importante che diciamo, queste crisi non vengano dimenticate perché sono crisi che esistono da tanti anni si appoggiano su situazioni già deteriorate quindi eh, diciamo, le famiglie locali non, non hanno più risorse diciamo, su cui fare appello per, per andare avanti e quindi diciamo, è importante che eh, i donanti diciamo i paesi che hanno disponibilità finanziarie si ricordino anche di queste situazioni Grazie dottor Zappacosta, io faccio subito una, una domanda a Tommaso Santo chiedendogli aiuto giornalisticamente, dovendo... Beh, insomma, io ritorno sempre perché ero ragazzo quindi da quel punto di vista sono, sono come dire, affezionato al concerto del 1985 con cui venne... il mondo si accorse che esisteva una crisi in etigraia, ci fu il concerto, vennero raccolti dei soldi, Vabbè, magari non finirono tutti bene. Però insomma. Però il mondo si è accorso di quello che stava succedendo. E c'era un'immagine, quella di, un, di una la troupe della BBC, riprese i bambini che erano, stavano morendo di fame. Quindi adesso il mondo, come diceva bene anche il dottor Zappacosta, ha in mente, parla insomma, l'opinione pubblica è concentrata su un'altra guerra. Dovendo, dal punto di vista dell'emergenza sanitaria, trovare un'immagine, trovare una qualcosa che, che ti, ti, ti faccia capire tu l'hai già un po' detto prima nel tuo intervento che cosa sta succedendo dal tuo punto di vista che cosa sceglieresti cioè qual è la prima emergenza sanitaria su cui puntare per dire esiste il Tigray, esiste l'Etiopia esiste la Somalia perché non c'è solo questa parte dobbiamo, dobbiamo curarci beh, eh, mi sentite? Sì. Eh, beh, innanzitutto eh, Ovviamente la nostra attenzione sta sempre verso le persone più vulnerabili, no? eh, le categorie più vulnerabili, quindi pensiamo ai bambini, eh, pensiamo agli anziani, pensiamo alle persone che hanno malattie croniche, eh, che non hanno proprio la capacità di, di prendere magari un moto-taxi e farsi 100-200 km eh, nel deserto eh, per andare alla struttura di salute e quindi eh, non riescono ad accedere alla salute, quindi diritto alla salute. Eh, c'ho queste immagini nella mente di, dei bambini eh, che, che erano vittime appunto dello shelling, che c'era stato dei bombardamenti che ci sono stati verso uh, fine uh, da fine novembre 2020 uh, fino a, tutto, a tutta la fine dell'anno 2020 quindi c'erano queste immagini nella, nella mente di, dei bambini che erano stati colpiti dalle da bombe ovviamente eh, la nostra attenzione come medici senza frontiere va, va a queste categorie di persone più vulnerabili ma ovviamente è una crisi nella crisi come abbiamo detto, come abbiamo detto finora cioè nel senso a parte alle conseguenze drammatiche del conflitto e quindi eh, ai feriti e ai morti che ci sono stati, che ci sono, eh, tutte le, le altre cause correlate. No? E quindi eh, una su tutti la scarsezza d'acqua e l'investimento che stiamo facendo nei nostri progetti anche per dare delle fonti d'acqua eh, pulita e accessibile a più parte della popolazione possibile. Poi come aveva citato, Uh, il, il collega Mario, c'è praticamente questo movimento di persone, che stiamo parlando di grandi movimenti di persone. Lui ha, ha citato che nel Tigray solo sono stati eh, diciamo, eh, toccati dal conflitto più di 5 milioni di persone. Eh, su una popolazione di 6 milioni, 6 milioni e mezzo di persone che si sono, che sono dovute muovere, che hanno dovuto lasciare magari la loro zona per spostarsi in un'altra zona più sicura, quindi eh, verso magari dei centri più grandi dove si sentivano più sicuri. Noi in Afar, eh, che è una regione non, non altamente eh, popolata, dove mi sembra ci siano solo 1 milione e di persone, stiamo assistendo a una popolazione di sfollati di quasi 600 mila persone. Quindi, in poco tempo eh, c'è una popolazione totale che aumenta di un terzo o di un quarto e quindi eh, la struttura che prima poteva servire a quel tot di popolazione ora eh, deve essere supportata, è lì che stiamo facendo quello che si chiama scale up per aumentare i servizi e per aiutare eh, le persone più vulnerabili che come al solito sono quelle che vengono eh, colpite in maniera più severa dal conflitto dalla siccità, eh, dalla scarsezza d'acqua e eh, dal, dalla scarsezza di cibo provocata anche per fattori esterni, internazionali, collegati anche alle varie congiunture socio-economiche. Quindi ecco, la nostra attenzione eh, va, va a queste persone qua, ai più vulnerabili eh, che, che sono le prime vittime. Ecco. Su, su questo scusami se ritorno da te, non vorrei metterti in difficoltà, ma c'è un, un dubbio che ho da da parecchio tempo, voi avete un'idea di quante siano le vittime effettive? Perché si va da 500 persone a 950 mila, un milione, mi sembra davvero una cifra alta, magari non dirette del conflitto, ma anche vittime di questo. Voi avete un'idea di cosa sta succedendo, di quante persone siano, siano davvero morte? No, purtroppo io non, ho, non dispongo di cifre ufficiali, sulle persone che sono morte e, o ferite nel conflitto. Eh, so solo che su una popolazione di 115-120 milioni di abitanti, qual è l'Etiopia? Ricordiamo che l'Etiopia è il secondo paese più grande di tutta l'Africa, eh, quindi almeno credo 9-10 milioni siano state le persone che direttamente o indirettamente hanno subito o stanno subendo ecco, le conseguenze di questo, di questo conflitto che non è solo su scala regionale ma su scala... Eh, nazionale. Ministro, prima di fare le, le domande che vedo cominciano a arrivare dalla chat privata, le volevo chiedere un'ultima cosa, se può rispondere, ed è, ed è questa, cioè eh, il Consiglio di Sicurezza c'è stato questo, questo, questo blocco che è stato portato dalla, dalla Cina e dalla Russia, ecco, eh, L'Etiopia ha votato, sappiamo come ha votato a favore della Russia quando è stato l'ultimo voto nell'Assemblea delle Nazioni Unite. Ecco, questo incide anche nell'evoluzione nell del conflitto, secondo lei, in qualche modo, oppure no? Oppure è un qualcosa di indipendente rispetto a quello che sta succedendo sullo scenario ucraino? Perché c'è questa paura che poi l'Africa sfugga all'Europa, l'Africa è cinese, l'Africa è russa, l'Africa è russa, insomma se la stanno prendendo, c'è questo discorso che si sta facendo sui, sui media, ma l'interpretazione sua proprio da conoscitore dell'Africa qual è? Che effettivamente è un fattore, è un fattore nuovo che naturalmente dipende da, da queste ultime evoluzioni che riguardano l'Ucraina e l'aggressione che l'Ucraina ha subito dalla Russia e il precedente ruolo che già da prima però dell'invasione russa eh, Mosca aveva in Africa. Quindi, e, e non ne farei una questione etiopica, cioè il problema del, del ruolo della Russia in Africa è un problema non relativo all'Etiopia, è relativo a tanti stati. Possiamo citare il Mali, possiamo citare adesso anche... Eh, il Camerun pare che abbia stretto un'alleanza militare con la Russia, un, un accordo militare con la Russia, la Repubblica Centrafricana, quindi ci sono diversi paesi eh, che direttamente o indirettamente hanno rapporti forti con Mosca. Ed effettivamente la preoccupazione, diciamo, di queste, eh, qualcuno ha parlato anche di ritorno a una specie di guerra fredda. Eh, con caratteristiche diverse naturalmente, non siamo negli anni 70-80 o 90, siamo nel 2021, però effettivamente eh, c'è questa competizione o questo antagonismo, questa preoccupazione, ci sono. Quanto al fatto che alcuni stati, naturalmente anche in questo caso, non solo l'Etiopia, eh, sono stati tanti, gli, beh, ci sono state tre, tre risoluzioni successive, eh, adesso senza entrare in technicalities, eh, che, che pochi capirebbero, però... Parecchi stati si sono astenuti o hanno votato, eh, insomma, tenendo conto delle esigenze eh, anche della Russia. E, e questo, secondo me, deriva dal fatto che eh, in un momento di risorse scarse, di risorse non sufficienti, gli stati africani, che poi tra l'altro sono molto indebitati, hanno un debito enorme con la Russia, con la Cina, con, con l'Europa. E non vogliono alienarsi la, la, la simpatia la possibilità di collaborazioni con Mosca cioè perché Mosca è diventato un attore eh, non trascurabile eh, è ritornato sulla scena africana quindi loro hanno assunto ma ripeto è un discorso del al di là dell'Etiopia questo eh, diciamo questa, questa distanza dal conflitto eh, e non vogliono patirne poi delle conseguenze, delle ricadute negative eh, che possono essere appunto in termini economici, in termini di investimento da parte in genere dei nuovi attori e fra questi nuovi attori ci mettiamo la Russia. Quindi senz'altro questa è una complicazione in più. Eh, però in, rispetto a quello che abbiamo detto, eh, cioè appunto gli aiuti umanitari, la cooperazione, il ritorno della pace e della stabilità, eh, io credo che eh, non abbia un'influenza particolare cioè questa è geostrategia Allora, la, la geostrategia poi prescinde dal, dal momento specifico ed è una cosa di lunga durata il momento specifico invece ci richiede degli interventi per quanto possibile compatti per quanto possibile solidali eh, e quindi più se ne hanno meglio è e eh, In questo devo dire che mh, purtroppo l'entità dei problemi è talmente grande che poi sembra che non basti mai il, il, il tipo di risorse di cui si dispone, perché poi dobbiamo pensare pure a quelle del Sahel, a quelle nell'Africa australe, eh, ad altri tipi di intervento anche securitario con, con operazioni militari. Quindi, purtroppo, è un momento, se vogliamo usare un termine non diplomatico, è un momentaccio nel, nel continente. E, e quindi, in questo momento... si. Abbiamo perso la, la connessione con il, il ministro Mistretta. È un momentaccio, vediamo se si ritorna. <ride> Niente, lo recuperiamo più avanti. Poi c'erano un, un paio di, di domande che gli dovevo girare. Io volevo chiudere prima di passare, appunto, alle, alle domande. Con, con il dottor Zappa Costa diceva: Forse appunto solamente... il... pro, pro, prego. L'abbiamo persa. Eh sì, purtroppo. L'abbiamo persa Oggi... sul momentaccio. Oggi abbiamo diversi problemi di connessione, anche in genere, anche di posta al Ministero, a volte eh, si stacca. No, dicevo, stavo quasi concludendo, è un momentaccio, ma è proprio nel momentaccio bisogna tutti cercare di essere solidali e eh, compatti per quanto possibile, almeno il nostro campo europeo, il nostro campo occidentale, nel fare del nostro meglio eh, di fronte a tutte queste tematiche complesse. E prima di tutto aiutare in termini umanitari le popolazioni. Questo è quello che avevo detto mentre non ero collegato. Ritorno da lei tra poco perché ho visto un paio di, di domande che le giro, ma prima appunto volevo chiudere con il, il dottor Zappacosta e chiedergli appunto in questo momento difficile per l'Africa, per l'Etiopia e per, vabbè, per la Somalia, anche per la parte del Kenya colpita dalla. Dalla carestia, che cosa, che cosa dobbiamo aspettarci dalla FAO nei prossimi mesi? Cosa, qual è la strategia? Cosa metterete in campo? Beh, sicuramente noi stiamo cercando ora di, di, di creare dei, dei programmi che possano eh, appoggiare le, le comunità più colpite eh, dalla siccità e eh, quello che ora diciamo è l'approccio che più cerchiamo di portare avanti è quello delle azioni anticipate, quindi diciamo, di non aspettare che eh, la siccità diciamo, diventi una realtà, ma cominciare da prima a sostenere le comunità locali con programmi e azioni affinché possiamo sostenere la cosiddetta resilienza eh, delle famiglie affinché possano uh, sostenere l'impatto uh, del, del problema meteorologico. Ovviamente, come dicevo prima, la situazione è molto complessa perché queste sono regioni che hanno già sofferto da, da varie stagioni, da, varie, da vari anni, diciamo, da oltre due anni, problemi di siccità e quindi uh, diciamo, già sono allo stremo. Noi lavoriamo in stretta collaborazione con il Programma Mondiale degli Alimenti perché eh, le due agenzie diciamo, lavorano insieme e cercano di, eh, di sostenere le stesse aree, le stesse comunità. E, quello che è importante e diciamo, che a volte eh, come dire, rimane scoperto è che eh, la FAO eh, porta avanti e riesce a portare avanti i propri, eh, i propri programmi. Uh, se, uh, se ha disponibilità finanziaria di farlo, quindi ora per esempio ultimamente leggevo che uh, la FAO uh, richiedeva uh, fondi per la Somalia e dopo alcuni mesi dall'inizio della richiesta, credo solamente il 5-10% era stato raccolto, quindi... Diciamo che si possono avere tutte le idee più geniali su come sostenere le popolazioni, però, come si dice dalle parti mie, diciamo, è difficile fare le nozze con i fichi secchi. Quindi se, eh, se non riusciamo ad ottenere fondi sufficienti, sarà difficile diciamo, dare aiuto alle, alle comunità colpite. Diciamo volevo rispondere, ho visto per curiosità una... Una domanda di una persona che eh, diceva, forse chiedeva a me eh, quando ho fatto riferimento a distribuzione di fertilizzanti o di eh, denaro eh, per portare avanti la stagione, dice, eh, hanno bisogno di acqua queste persone. Certo, diciamo che eh, l'idea di eh, distribuire fertilizzanti significa che si ipotizza e si auspica che almeno ci siano delle piogge sufficienti per portare avanti poi il raccolto quindi la semina e la fertilizzazione eh, vorrei anche ricordare che in alcune parti della Somalia, dell'Etiopia, del Kenya eh, l'acqua per esempio per il bestiame si può anche acquistare avendo i soldi quindi ci sono attività di water tracking quindi si possono comprare è sempre certo un'attività di emergenza che si può portare avanti perché l'acqua quando si acquista è un prodotto estremamente caro, quindi c'è bisogno diciamo, di soldi e se qualcuno li può distribuire diciamo, questo può aiutare, quindi se questo può essere una risposta a chi aveva sollevato la giusta perplessità che diciamo, il fertilizzante non si può mangiare. La ringrazio, la ringrazio anche per, per la, la, la risposta e ho una, una domanda per, per il Ministro Mistretta eh, riguarda la, la pace e nel corno d'Africa eh, puntando dice soprattutto su agenda 2030 e in questa zona soprattutto appoggiando sulla grande diga eh, dell'Etiopia ecco questa era, era un po' la richiesta che veniva fatta. quindi eh, la diga per l'Etiopia non è una, un fattore di grande unità nel corno d'Africa insomma ecco però come, come, come si può sostenere Beh, per gli etiopici è una cosa di grande unità perché naturalmente si chiama Riga del rinascimento proprio perché nata tra l'altro diversi anni fa rappresenta un orgoglio, un orgoglio del paese quindi è sul, piano, è sul piano internazionale continentale africano che rappresenta un irritant, ma per gli etiopici nessuno la mette in discussione anzi mi pare che siano già giunti all'80% eh, o al 70% insomma buona percentuale di realizzazione in vista poi della sua operatività completa nel 2023 eh, beh eh, infatti quello che avevo detto proprio nel primo intervento è che eh, se vogliamo trovare uh, il motivo saliente, il motivo principale della visita del ministro fatta in questi giorni è che noi sfruttando questa finestra di opportunità che si è creata grazie a una diminuzione a bassa intensità del conflitto e al fatto che si ripete insomma, anche da entrambe le parti questa necessità di dialogare, di sedersi intorno a un tavolo e di aprire un negoziato inclusivo e abbiamo sfruttato queste finestre di opportunità e con un certo tempismo, devo dire, nessun altro ministro eh, degli esteri europeo è andato in Etiopia eh, Dopo lo, dopo lo scoppio del Ministro degli Esteri dico eh dopo lo scoppio del conflitto e dopo, dall'anno scorso a questa parte. Quindi io direi eh, che siamo, ci muoviamo proprio in questo senso qui. Eh, speriamo, poi tra l'altro non ci muoviamo da soli, eh, questo è molto importante, noi diamo il nostro contributo. Però come ho detto prima, siamo... Mh, schierati dalla stessa parte delle mediazioni che vengono fatte, sosteniamo le mediazioni che vengono fatte da Kenyatta, che pare al momento quella più efficace, quella a cui gli stessi etiopici eh, in conflitto credono di più, la, credono, la ritengono più credibile, ma quella dell'African Union con un quella dell'Europa, quella degli Stati Uniti, insomma queste figure di mediatori noi le sosteniamo e le sosteniamo in ambito europeo, ma le sosteniamo anche bilateralmente. E poi diamo anche il nostro personale bilaterale eh, sostegno eh, a, questo, a questo indirizzo verso i colloqui, verso un negoziato, verso la cessazione delle ostilità, nel modo più normale per la diplomazia, cioè con una visita a febbraio-marzo della viceministra Sereni e adesso con la visita del ministro Di Maio. Quindi io credo che quello che si può fare è questo eh, e noi lo stiamo facendo se lo facciamo tutti con forza e con convinzione vedo che stiamo ottenendo già qualche piccolo risultato all'orizzonte speriamo che vadano avanti altra domanda ma eh, questo è poco come dire, è un po' più o più difficile forse però lei vede delle, stavolta delle prospettive concrete di risoluzione del, del conflitto cioè la volta buona o no? secondo lei? credo, beh, a parte che parlo a titolo personale perché nessuno di noi ha la sfera di cristallo eh, e io anche pur essendo stato in Etiopia come ambasciatore dal 2014 al 2017 non posso prevedere quello che succederà la situazione era completamente diversa rispetto a quella di oggi e probabilmente rispetto a quella di domani noi dobbiamo sfruttare le occasioni che ci si pongono davanti adesso si pone questa di facilitare un dialogo eh, un dialogo che poi Secondo me ho usato non a caso la parola inclusivo, cioè non riguarda solamente Tigrai e governo, riguarda tutte quelle etnie, diciamo i gruppi etnici che in questo momento non sono soddisfatti, quindi Amara o Romo, e, e, e seguiamo e sosteniamo questo. E naturalmente un processo di questo genere, anche se lo paragoniamo a quello che sta succedendo in Europa, con l'Ucraina, non è che sono processi immediati, non è che basta sedersi intorno a un tavolo e il giorno dopo sia la soluzione. Questi sono processi che soprattutto nell'animo umano delle popolazioni, oltre che a livello politico dei leader, devono radicarsi, devono essere accettati, devono essere, eh, diciamo, metabolizzati eh, e quindi richiederà un certo tempo. Cioè non dobbiamo farci illusioni che entro che so, pochi mesi o poche settimane basta sedersi intorno a un tavolo e si avrà la pace la pace magari si avrà perché già adesso non è che ci sia un conflitto così in questo momento eh? non è che ci sono bombardamenti o cose eh, tipiche come ci sono state un anno fa eh, però dobbiamo aggiungere alla formalizzazione di queste situazioni quindi una formalizzazione della cessazione delle ostilità un armistizio l'apertura formale di negoziati e tutto questo in un, comunque è ormai eh, quel motto famoso l'Africa e gli africani è molto importante cioè i problemi africani necessitano di soluzioni africane prima di tutto la ownership di questo processo cioè la proprietà la responsabilità di, questo, di questa convinzione prima di tutto deve essere nelle popolazioni e nei leader etiopici, non deve essere nostra imposta da di fuori perché sennò dura molto poco Se non ci sono altre domande e non, non ne vedo al momento, ricordo appunto se ci sono colleghi all'ascolto che possono mettersi in contatto direttamente con Medici Senza Frontiere per avere poi dei contatti con persone che come Tommaso Santo operano e hanno operato sul campo e ricordo che Medici Senza Frontiere dall'inizio del conflitto c'era anche prima ha dato un'importante opera anche di, di conoscenza per far conoscere quello che stava succedendo quando c'era quello spaventoso blackout che ha caratterizzato la prima parte del, del conflitto. Io ringrazio ringrazio chi ha partecipato a questo, a questo dialogo sull'Etiopia tra guerra civile e insicurezza alimentare, il ministro Giuseppe Mistretta, Mario Zappacosta della FAO, Tommaso Santo di Medici Senza Frontiere, Ringrazio tutti voi che ci avete seguito e vi auguro buona serata. Grazie. Buonasera.